Mi scrive una donna di 36 anni che sta vivendo l'esperienza di un cambiamento nelle sensazioni e nei desideri all'interno della sessualità. In pratica questa persona è al settimo mese di gravidanza e da due mesi, quindi circa dal quinto mese di gravidanza, eh, sta iniziando a sentire una forte esigenza di masturbarsi e di visionare una certa pornografia. Infatti mi scrive che nella relazione di coppia con il suo partner, dove stanno insieme da 12 anni, dice c'è una relazione piacevole, siamo stati sempre bene insieme, la sessualità è sempre stata molto piacevole, coinvolgente e desiderata. E contemporaneamente, negli ultimi mesi, quindi è emersa invece questa modalità un po' diversa: è emerso un forte desiderio di masturbarsi, quindi vivere la sessualità autonomamente senza coinvolgere lui, e visionando del materiale pornografico, in cui il contenuto desiderabile del video è di una sessualità piacevole, coinvolgente, in cui mi sottolinea più volte nella sua domanda, che tra l'altro trovate completa su dottorvalero.com, eh, mi sottolinea che il sesso è importante che sia eh, delicato e coinvolgente, nel non produrre violenza sull'altra persona. Cioè è importante che la donna in questi video non sia mai, come dice, un buco o qualcosa soltanto da utilizzare, un oggetto, ma che ci sia invece dell'intimità, della relazione tra i due. E trovo che sia molto interessante che questa cosa, questo aspetto relazionale, che da quanto mi scrive questa persona è centrale in generale in tutto il modo di vivere la relazione di coppia la relazione sessuale per lei, è un qualcosa che adesso emerge poi tramite un video, che prima non le interessava, e tramite una modalità individuale, soli più solitaria e meno relazionale, di masturbarsi. Cioè, il desiderio sessuale della persona che mi scrive è andato a modificarsi in un modo che la persona non si sa spiegare bene. E stiamo parlando di una persona che non è che non avesse desiderio sessuale o lo vivesse male, Provava piacere, desiderio, sembra, sembra da quello che scrive, molto motivata al sesso di coppia, e si trova a vivere un cambiamento che non sa spiegarsi. Il problema qui non è quindi tanto che il desiderio fosse poco, alto o chissà che, ma si tratta forse di un aspetto che risultava forse un po' meccanico, nonostante particolarmente piacevole. E quindi quando le cose vanno avanti un po' da sole senza che noi ce ne rendiamo bene conto, eh, a volte, quando cambiano, accogliamo il cambiamento e questo ci trova particolarmente impreparati. Per orientarsi, infatti, quando si parla di desiderio sessuale, può essere molto utile tenere a mente tre macro-argomenti che riguardano il modo in cui si innesca il desiderio sessuale. Uno, il primo, tende a essere, non in ordine di priorità, ma soltanto in questo elenco, tende a essere il contatto con sensazioni fisiche sessualmente desiderabili. Questo tende ad essere un elemento molto importante per alcune persone, per alcune è fondamentale, per altre invece può diventare totalmente secondario. Ma il contatto con delle sensazioni sessualmente desiderabili può essere un elemento da mettere a fuoco. E consideriamo che all'interno di una gravidanza il corpo cambia, il significato che si dà a alcune parti del corpo cambiano, e anche le sensazioni fisiche che alcune parti del corpo producono possono cambiare. Per esempio, il gonfiarsi dell'addome fa sì anche che ci sia tutto uno schiacciamento verso il basso dei genitali di alcuni aspetti nervosi e questo da un lato potrebbe danneggiare alcuni aspetti della sessualità e della piacevolezza e dall'altro invece potrebbe comprimerli e aumentare alcune sensazioni sessualmente desiderabili e piacevoli. La persona che mi scrive mi dice che il seno, per esempio, ha cambiato significato, il seno è diventato un po' più abbondante, ma è diventato meno piacevole, non doloroso, ma soltanto forse con un'idea diversa, come se fosse un qualcosa non più da condividere in coppia o da condividere o da gestire per se stessa, ma qualcosa che inizia a avere un significato materno che va a modificarne anche il quanto può essere sessualmente desiderabile. Questo è in parte è legato al discorso che stavamo facendo poco fa delle sensazioni fisiche e un po' si ricollega a un secondo aspetto invece, cioè al fatto che poi il desiderio sessuale può essere innescato da, secondo punto, pensieri sessualmente desiderabili. Quindi in questo senso che si venga a creare un'idea o un, si venga a realizzare un certo modo di pensare che per noi risulta sessualmente desiderabile, può essere una fonte di desiderio. E per vivere con consapevolezza il desiderio sessuale per tutelarci dai possibili cambiamenti, quello potrebbe essere un elemento da, da monitorare. La persona che mi scrive infatti mi dice che poi eh, faceva tutta una riflessione, è stata una domanda piuttosto ben spiegata, no? Ehm, mi fa tutta la spiegazione sul cosa non le piace nella pornografia e questo poi a un certo punto mi scrive, elencare tutte queste cose mi ha aiutato a rendermi conto forse di alcuni giudizi che tendo a dare, cioè a volte noi abbiamo delle reazioni o delle, delle valutazioni che facciamo su alcuni pensieri, su quanto sono più o meno sessualmente desiderabili e a volte non ce ne rendiamo conto, forse quindi questo tema relazionale, prima era centrale e all'interno di una gravidanza forse ha iniziato un po' a modificarsi non tanto per un qualcosa che ha fatto il suo partner ma per qualcosa che sta facendo il suo corpo che coinvolge anche un'altra persona che la, la donna che mi scrive sta ospitando e che forse in maniera più o meno consapevole questa donna non ha del tutto desiderio di coinvolgerlo il figlio all'interno di un rapporto sessuale o ha comunque un qualche sentimento di protezione nei confronti di lui che fa sì che non voglia quindi eh, coinvolgerlo con una penetrazione, con un rapporto a due, mentre invece nella masturbazione forse esiste la possibilità di trovare quel desiderio, quella soddisfazione del proprio desiderio sessuale senza poi passare all'atto pratico del far sesso con il suo partner e un terzo aspetto che può essere tanto interessante, che è un macro argomento rispetto al desiderio sessuale, sono tutti quei pensieri che vanno a attivare delle emozioni che per noi possono avere un qualcosa di sessualmente desiderabile. E appunto, anche questo è un elemento che qui non viene descritto nella domanda, ma forse fa parte di tutto questo grande cambiamento. Le emozioni poi non sono un elemento diverso dai pensieri, le emozioni sono sempre innescate da alcuni pensieri. Però iniziano a essere poi tutto un meccanismo con degli automatismi che le permettono di distinguere dai pensieri e basta. E tutto questo forse si sta modificando, sta cambiando. Cercare di capire come è il modo migliore per riuscire a spiegarsi meglio questo cambiamento nelle preferenze durante la gravidanza è per riuscire a integrarle in un modo più salutare di vivere la sessualità in coppia. Stiamo riflettendo sul modo in cui si sta evolvendo la masturbazione e stiamo ragionando su una persona che prima forse praticava l'autorotismo ma magari non lo preferiva in questo modo, mentre adesso questo è diventato una sua preferenza. La differenza poi è questa, sul fatto che c'è un qualcosa, un comportamento che magari era accettabile anche prima ma cambia nell'ordine delle gerarchie e questo magari ci può far trovare un po' disorientati, ma il fatto che poi le persone preferiscano la masturbazione al rapporto sessuale con un'altra persona non è una rarità. Moltissime persone preferiscono la masturbazione al rapporto sessuale a due e questo è dovuto a diversi motivi, alcuni appunto anche legati al Quell'aspetto emotivo del coinvolgere un'altra persona che può essere un qualcosa, sì, piacevole, desiderabile, ma anche impegnativo e che porta a tutta una serie di conseguenze. Ma anche semplicemente tornando al punto del contatto con il proprio corpo, consideriamo che l'autoerotismo è un ottimo momento per fare esperienze del proprio corpo, per imparare a dare piacere a se stessi e quindi la masturbazione per alcune persone e rimane poi la preferenza perché come si sanno toccare loro nessun altro riesce a lo dargli lo stesso piacere. Quindi in quel senso la masturbazione permette di bypassare poi tutto un aspetto di comunicazione e di relazione che per alcune persone o in alcuni rapporti di coppia diventa particolarmente impegnativo. E' è interessante che questo, per la donna che mi scrive, stia succedendo dopo Anni di una relazione in cui invece la comunicazione e l'intimità sembravano funzionare molto bene, ma funzionano ancora probabilmente molto bene, soltanto che si trovano davanti a una sfida diversa. Cioè non più a comunicarsi magari qualcosa sulle proprie fantasie o su quello che si vuole fare o che non si vuole fare, ma a qualcosa che la donna che mi scrive forse non ha ancora del tutto chiaro. Cioè un modo di pensare a se stessa e al proprio corpo, non più soltanto come donna, ma iniziare a pensare al proprio corpo come il corpo di una madre. Come un corpo che forse non si può più permettere tutto quello che si poteva permettere prima se lo inizi a pensare in questo modo, mentre allo stesso tempo, mi sento di dire, per la salute della coppia e per il benessere sessuale di coppia e individuale, è fondamentale che in futuro si riesca a trovare un modo di integrare l'aspetto individuale e di coppia per, e, genitori e genitoriale per far sì che. Tutti questi livelli del discorso trovi un modo armonioso di stare insieme, soprattutto nei primi mesi dopo una gravidanza, spesso c'è il rischio di dedicarsi esclusivamente al neonato, perché il neonato all'inizio richiede tantissimo, richiede tantissime energie, è molto impegnativo da seguire, ed appunto per questo però sta al volere attivo dei genitori, ricordarsi di essere anche partner, di essere anche una coppia e di essere anche delle singole persone con delle esigenze magari secondarie rispetto a quelle di un neonato che in quel momento ha bisogno per dormire, essere alimentato, essere pulito e tutto il resto. Però secondarie ma non da trascurare del tutto. Secondario significa che dopo che ho pensato a quello penso anche a questo. Dopo che ho pensato all'essere genitore Penso anche alla coppia. Dopo che ho pensato all'essere genitore, penso anche a me stesso. Trovo uno spazio per tutti questi argomenti. E la, questa donna che mi scrive parla di, di un modo diverso in cui sta iniziando a pensare a se stessa, che è un modo da iniziare a conoscere, a comprendere e da iniziare a mettere insieme tutto il resto. Mentre mi scrive, parlava appunto di tutto questo lato relazionale che per lei è tanto importante e della consensualità anche della sessualità, che è un elemento su cui non, ho, non, non so quanto posso valutare questo sia più o meno importante, ma un elemento che vale la pena far emergere in maniera più consapevole per capire se questo tratto di consensualità va a toccare il benessere del loro futuro figlio o se è un qualcosa che riguarda un aspetto diverso, che riguarda altre fantasie legate... Al, al proprio corpo, al senso di maternità, al, ad altro, non lo so. Intanto però questo è un ottimo elemento su cui iniziare a approfondire e soprattutto su cui iniziare a esplorare meglio quali sono gli argomenti anche nella sessualità che la eccitano di più, che attivano di più sul desiderio sessuale, per cercare di capire come questi magari possono essere integrati meglio anche all'interno della relazione di coppia, considerando che il fatto che si stia iniziando a masturbare di più non è un elemento clinico su cui preoccuparsi, cioè è un modo naturale di esprimere la propria sessualità e che perché no? fa parte di quello che tutti noi facciamo e magari può essere un qualcosa su cui gradualmente riportare all'interno delle relazioni di coppia anche questo, potrebbe essere qualcosa da magari iniziare a pensare di condividerlo all'interno della sessualità di coppia, magari provare a masturbarsi non soltanto visionando materiale pornografico ma anche masturbarsi in presenza del compagno o masturbarsi in presenza del compagno visionando insieme del materiale pornografico. Cioè, le alternative sono tante, se vogliamo rendere più relazionale, se la continuità che vogliamo, la si può ottenere in tanti modi diversi, quello che è importante è cercare di capire meglio che cosa sta succedendo e quello che succede spesso non succede nell'atto pratico, ma succede nel pensare alla realtà e al modo in cui evolve la realtà, quello è l'argomento su cui provare a lavorare e a provare a integrare in tutto quello che sta succedendo.